Con questo breve video tutorial vediamo come pubblicare dei pdf privi di alcune informazioni personali. Questo può capitare ad esempio quando ci capita di dover pubblicare dei curriculum vitae e intendiamo togliere alcuni dati. Qui abbiamo un esempio di un curriculum vitae in formato europeo e vogliamo eliminare l'indirizzo, il telefono, l'email e lasciamo solo la data di nascita, la nazionalità e il nome bene, per fare questo non occorrono dei programmi commerciali particolari è sufficiente avere scaricato la, diciamo, il pacchetto completo di LibreOffice tra, tra questi programmi noi troviamo in particolare ehm, Draw che è appunto il programma che fa il caso nostro bene lanciamo il programma LibreOffice Draw e andiamo ad aprire il curriculum che prima avevamo visto lo apriamo in copia perfetto ed ecco che ci troviamo di fronte al nostro documento che è un documento pdf che Draw legge però consentendoci di intervenire direttamente per eliminare delle porzione di testo è sufficiente andare a cliccare in corrispondenza dell'indirizzo vedete se io vado anche a trascinare il mouse riesco a individuare esattamente un ipotetico la casella di testo che contiene l'informazione col tasto cance ecco che io cancello prima l'indirizzo, poi il telefono poi cancello l'indirizzo email lascio nazionalità e data di nascita come regola di solito si evita di inserire la doppia informazione comune e data di nascita perché da essi si risalirebbe al codice fiscale che è altro dato che solitamente non si pubblica in internet bene, abbiamo pulito il nostro documento e molto semplicemente andiamo al menu file esporta nel formato pdf e cliccando su esporta eventualmente anche modificando il nome del file abbiamo ottenuto il PDF pulito così come ci eravamo riproposti